Ciao, sono Davide Gomba e io sono anche il Bizi siamo a e in occasione dei festeggiamenti per l'Arduino Day qua a Torino abbiamo fatto una presentazione sulla eh, domotica open source oggi vi parliamo di domotica in eh, ambito open source soprattutto basata su Arduino e su schede che possono essere facilmente reperite eh, ovviamente vi parleremo anche di eh, software per gestire la casa e soprattutto anche di come affrontare le varie tipologie di novità che ci sono sul mercato.